Come ogni edizione che si rispetti, anche questa volta è arrivato il momento di affrontare l'argomento della ricerca, ovvero di parlare di quelle che sono le novità in ambito medico, ma parleremo anche di bene comune e conosceremo Gesco, il Consorzio Cooperative Sociali. Lo faremo questa sera in compagnia dei nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, nel ruolo di Dottor Sergio D'Angelo, Presidente della Gesco. Buonasera Presidente. Buonasera. E il Dottor Giacomo Smarrazzo, Direttore Generale Gesco. Buonasera. La dottoressa Margherita Luongo, presidente della fondazione Maria Guarino Amur ETS. Buonasera. E la dottoressa Virginia Crovella, consigliere eh, di amministrazione comunia. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a voi da casa di nuovo, vi ricordo che come sempre potete partecipare alla diretta utilizzando il numero in sovraimpressione 081 287 955 o tramite la diretta Facebook Twitch che troverete sul mio profilo, sul profilo di Sergio Angrisano 2, dove potrete come sempre commentare, lasciare i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre richieste. La parola passa a Sergio Grazie e una buona Sara. serata a tutti. Grazie voi. Sara, sempre brava, puntuale e molto molto... Precisa in tutte le cose, noi sapete bene che è una trasmissione di servizio la nostra, evitiamo di fare i saluti ma stasera consentitemi di fare due saluti, lo devo fare a due persone a cui tengo moltissimo, uno è Luigi che è un, un artigiano straordinario e un altro artigiano Emidio, uno per quanto riguarda il legno eccetera, Emidio per il vetro, fa delle lavorazioni veramente straordinarie, vengono dal nord Italia, pensate, a, a servirsi da lui, grazie a Luigi e grazie anche a Emidio. che saluto, così come saluto Sergio D'Angelo, eh, stasera noi partiremo da lei, però voglio salutare anche il dottor Giacomo Smarrazzo, la dottoressa Margherita Luongo, nostra già stata ospite da noi e eh, la nostra nuova new entry, eh, la dottoressa Virginia Crovella. Benissimo, eh, Sergio Ammazzasecca, che cos'è Gesco? Eh, facciamo capire anche a chi se ci segue da casa che cos'è questo consorzio, importantissimo beh Gisco è un gruppo di imprese sociali circa 40 imprese sociali e cooperative sociali si occupa di welfare, di bambini quindi, di anziani disabilità, di immigrazione e ambiente? ambiente, ristorazione, tempo libero, cultura organizzazione di eventi, mobilità sostenibile e davvero con il rischio di eh, dimenticare qualcosa un gruppo che dà lavoro ad oltre 3.500 dipendenti prevalentemente operatori e operatrici sociali ma tra questi vi sono alcune centinaia di dipendenti e soci eh, appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate vale a dire e persone che hanno dovuto in qualche modo interrompere il proprio percorso formativo, che vengono uh, da percorsi di riabilitazione, recupero dal circuito delle tossicodipendenze piuttosto... Quindi vengono reintrodotti? Vengono inseriti uh, in un difficile mercato del lavoro che è complicato persino per un plurilaureato e quindi vi potete immaginare quanto sia complicato per un immigrato piuttosto che per un tossicodipendente un disabile un sofferente psichiatrico quindi questo per noi è un punto di forza particolarmente caratterizzante perché appunto non vi sono molte imprese disponibili a sostenere percorsi di integrazione lavorativa che oggettivamente insomma, comportano uno svantaggio uh, iniziale però riteniamo al tempo stesso che eh, il lavoro sia la più potente delle politiche sociali e a maggior ragione lo sia proprio per queste categorie svantaggiate. Perfetto, poi ci ritorniamo. E, numeri impressionanti e anche attività a 360 gradi, dottore Smarrazzo, 3500 persone, una gestione complessa, presumo, ma anche molto articolata. Sì, tra l'altro... È chiaro che insomma è una gestione eh, che... Una responsabilità che enorme, insomma, Una responsabilità sicuramente <coughs> mh, uh, uh, importante, anche se comunque, come dire, è una responsabilità che è, è un piacere da gestire, anche perché non è una responsabilità tutta quanta individuale, è una responsabilità condivisa. Gesco ha 30 anni di storia e di esperienza, ha, appunto fa conto del, del lavoro di tante operatrici, tanti operatori e soprattutto di tante imprese cooperative che lavorano sul territorio sono eh, ben, ben radicate. Ed è anche un gruppo di persone eh, molto affiatate che tra di loro hanno provato a, a costruire un modello organizzativo eh, di ehm, non soltanto gestione della risorsa, delle risorse umane che, che è la risorsa per noi più importante, il nostro fattore più più eh, rilevante attraverso il quale noi poi eh, sviluppiamo iniziative a favore e insieme alle persone eh, che sono appunto destinatari dei servizi. Noi lavoriamo prevalentemente nell'ambito nell della come la, la funzione pubblica dei servizi, l'ambito socio-sanitario, anche se da un po' di tempo, lo diceva prima il Presidente, eh, abbiamo cominciato a, a, a, ad approcciare un tema più ampio, che è quello del, del benessere collettivo, a, a, a, a ritornare a, a sviluppare insieme alle persone e a, agli, agli attori sociali, agli attori produttivi um, nuove forme di, uh, di sviluppo e di costruzione di, di relazioni non soltanto economiche che possano tornare utili e possano contribuire a crescere complessivamente um, nel, uh, com, come dire, com è, come comunità nel suo complesso, ma anche come, come importante modello di ausilio per le persone nell'ambito della fragilità ad uscire dalla, eh, dalla, dalle situazioni di disagio e a, e a crescere ed emanciparsi. Un approccio... Un eh, sociale importantissimo. Un approccio rivolto molto all'autonomia, all'emancipazione e alla, a, a, a mettere in campo percorsi di, di fuoriuscita dal dall'emarginazione um, dalla dall di dall ed è una cosa che per farla noi abbiamo bisogno di eh, costruire una, una rete importante insomma e Gisco lo è, lo è. Sì, Intanto già ci chiedono come e fare infatti, per poter. fatto so, io, sì. no, io l'avevo interrotto un attimo perché stanno cominciando ad arrivare un sacco di domande da casa mm. che poi ve ne gireremo qualcuna sì. ok eh, Margherita Luongo adesso eh, tocca a lei eh, la dottoressa Longo non credo abbia bisogno di particolari presentazioni perché è stata nostro ospite in più di un'occasione però questa sera è qui perché ci deve dare un po' di buone notizie perché quando si parla di patologie importanti e stiamo parlando appunto di cancro abbiamo cambiato un attimo tema c'è sempre quell'angoscia, quella paura perché quando c'è un malato di cancro in casa è ammalata tutta la famiglia la dottoressa, Longo, senza grossi entusiasmi, grande verità, grande serietà professionale, grande ricerca, eh, però non voglio anticipare nulla, voglio dare a lei la possibilità di dire che stiamo parlando di ricerca sul pancreas, che è una delle patologie oncologiche che veramente lascia pochissimo eh, scampo eh, fino a qualche tempo fa. Prego dottoressa. Eh, grazie, buonasera. Eh, io sono presidente della Fondazione Maria Guarino Amor, che è una fondazione che si avvale di medici volontari. E in, siamo presenti su quasi tutto il territorio nazionale, che trattano gratuitamente pazienti oncologici affetti quindi da tumori con ossigeno ozono, cannabis e terapie integrate, adiuvanti a chemio, radio e Questo è stato possibile grazie alla ricerca, con eh, il professor Massimo Nabissi che saluto e ringrazio dell'Università di Camerino eh, con Unicam, il quale... Unicam. Unicam sì, con il quale noi abbiamo ad oggi due progetti di ricerca uno sull'adenocarcinoma del pancreas, ossigeno, zono, cannabis e terapie integrate e l'altro che, eh, che è iniziato da pochissimo sul glioblastoma multiforme sempre con ossigeno, ozono, cannabis e terapie integrate. La fase 1, quindi abbiamo iniziato, la fase 1 terminata sul pancreas, sulle cellule, dove ad oggi abbiamo dimostrato, grazie ai dati con Camerino, con Professor Nabissi, come l'ausilio di ossigenozono e cannabis terapeutica aumenta molto la chemiosensibilità. Aumentando la chemiosensibilità un domani si potrebbe anche pensare di ridurre i dosaggi e quindi dei chemioterapici e quindi le tossicità che questi provocano perché purtroppo oggi il limite è proprio la chemiotossicità che purtroppo è un effetto collaterale importante anche sugli altri organi. E tutto questo è grazie alla, alle donazioni, al 5 per 1000 e ai nostri soci sostenitori che hanno reso possibile, diciamo, il finanziamento di questa ricerca. Dato che ad oggi noi non abbiamo ausilio da parte delle istituzioni, quindi, grazie ai nostri soci, al 5 per 1000, oggi noi stiamo dando una speranza e una possibilità a chi non ce l'ha. Ricollegandomi proprio al. Il mio precedente diciamo, relatore, eh, anche la fondazione Amor, nel suo piccolo, noi abbiamo cinque anni di vita... Ha dato la possibilità a una delle nostre guerriere, Maria, che saluto, che oggi è il mio braccio destro, che era una paziente affetta da leucemia. Non solo Maria a gennaio scorso è uscita dalla malattia oncologica, quindi siamo arrivati a 5 anni di negatività, ma ad oggi è anche la prima dipendente della Fondazione Amor, grazie alla Fondazione a un posto a tempo indeterminato. Quindi noi speriamo se un giorno diventiamo grandi da un punto di vista economico di dare anche posti di lavoro ai nostri guerrieri che eh, molti dei quali l'hanno perso proprio a causa di questa malattia. Quindi un importante risvolto anche eh, sociale oltre che scientifico? Dobbiamo... Assolutamente sì, anche perché oggi finalmente si è capito che il cancro è una malattia multifattoriale e quindi solo se noi utilizziamo tutte le armi e quindi la trattiamo in maniera multidisciplinare, possiamo avere dei risultati come stiamo avendo nei nostri guerrieri. Quindi noi oggi affianchiamo alla chemio, alla radio, alla chirurgia, anche ossigeno-zono, le terapie integrate, la cannabis terapeutica, l'alimentazione, il percorso psicoterapeutico, perché come diceva lei prima, questa è una malattia che non, eh, non è solo di, di chi ce l'ha, del paziente, ma abbraccia anche tutta la famiglia e quindi è molto importante anche il sostegno psicologico del paziente individuale ma anche della famiglia che lo circonda e giù in amor queste cose noi le abbiamo vissuto, poi parleremo anche delle telecamere di Napoli News che sono state all'unicam con lei quando abbiamo fatto la prima fase di sperimentazione abbiamo raccontato anche spesso di esperienze proprio dirette qui in trasmissione nelle precedenti edizioni bravissima Sara vedete com'è precisa e puntuale io adoro questa ragazza dottoressa Crovella, le tocca partiamo da questo, Comunia che cos'è? La Rete Comunia è una rete, una rete di reti, è una fondazione di partecipazione nazionale, è neonata perché si è costituita veramente pochissime settimane fa. Ma ha alle spalle un lunghissimo lavoro, ha un lunghissimo lavoro di preparazione perché. Comunia nasce come fondazione di partecipazione poche settimane fa, ma grazie al lavoro che il comitato promotore ha realizzato per ben due anni, quindi in piena fase pandemica. Tra l'altro per cui ha alle spalle un periodo di, di formazione che ha portato alla nascita di Comuni abbastanza consolidato, ma ha alle spalle un lavoro consolidato che è il lavoro delle 122 organizzazioni che fanno parte da nord a sud, eh, dalla Sicilia al Friuli, di questa rete che ha a tutti gli effetti un ente del terzo settore, come sono le fondazioni di partecipazione e che è, diciamo, informalmente chiamata la rete dei beni comuni. I beni comuni sono un tema trasversale di cui ormai finalmente si parla tanto anche nei nostri territori, anche nei territori del sud, anche nella nostra campania e sono tutto ciò che ci riguarda. Bene comune è l'acqua, bene comune è l'aria che respiriamo, ma bene comune sono anche gli immobili che riusciamo a sottrarre alla abbandono di cui le nostre terre sono, sono piene e di cui riusciamo a riappropriarci attraverso un meccanismo di gestione condivisa con le amministrazioni che spesso non riescono, non ce la fanno. Eh, beni comuni sono anche le politiche che riusciamo a mettere in atto collaborando con le istituzioni eh, su tante tematiche che sono alcune delle tematiche già le abbiamo accennate prima, la mobilità sostenibile, l'ambiente, eh, il tema del lavoro, della salute pubblica. All'interno di Comunia, ci sono 122 realtà che sono mh, completamente trasversali non solo per la provenienza geografica ma anche per la, mh, la Costituzione stessa. Esistono dentro Comunia, coesistono organizzazioni di volontariato piccoline, grandi fondazioni, società benefit, fondazioni di comunità, associazioni di promozione sociale, cooperative, imprese sociali, associazioni culturali, una rete che riesce a rappresentare il terzo settore nella sua forma più completa. Il consiglio di amministrazione di questa, di questa rete è presieduto da Gianni Dotti e la vicepresidente Irene Buttà. Io, come dicevate prima, sono una consigliera di amministrazione in quanto faccio parte di un'organizzazione che ha aderito a Comunia, che è un'associazione di volontariato di Caserta, il centro sociale Ex Canapificio, e quindi all'interno di questa rete riescono a acquisire importante su Caserta perché io vi spiro però ce la conserviamo per dopo, Vado Perfetto avanti. e quindi dicevo riescono a coesistere tante anime, eh, l'organizzazione di cui faccio parte diciamo è, ha un'anima molto movimentista eh, la mobilitazione è uno dei nostri strumenti principali però all'interno di questa rete riescono a coesistere appunto tantissime realtà e ehm, l'obiettivo è esattamente quello di incidere all'interno del tema del bene comune e dell'amministrazione condivisa che oggi riesce a entrare nei nostri territori attraverso regolamenti che trattano la tematica della gestione condivisa e dell'amministrazione condivisa per quanto riguarda il patrimonio ma anche per quanto riguarda i servizi e questa rete che eh, ha recentemente iniziato a stipulare dei protocolli importanti a livello nazionale come quello con IFEL e con ANCI si avvia verso un, eh, diciamo un futuro nel quale ci auguriamo di riuscire ad incidere in maniera positiva con l'obiettivo di portare i cittadini quanto più vicini possibile a quelle che sono le decisioni che poi ci riguardano e quindi in un contesto complessivo che vede un distacco sempre più ai noi netto tra chi amministra e chi vive in qualche modo le decisioni o in alcuni casi subisce le decisioni che vengono prese da chi amministra, ecco che organizzazioni come queste cercano di ricomporre questa frattura e cercano di riportare la partecipazione ad un livello che diciamo, possiamo giudicare come eh, necessario in un'organizzazione, in un paese democratico come il nostro. Perfetto leggiamo una prima domanda sì, da sono... le prime domande vertevano appunto sulla Gesco perché molti non, non erano a conoscenza vorrebbero sapere come mettersi in contatto con voi sono soprattutto anche genitori che ci stanno scrivendo per i propri figli e ci chiedono anche delle curiosità, ovvero se ci sono più donne, più uomini, qual è la fascia d'età che maggiormente si rivolge a voi? Vedete che siamo in bella trasmissione del servizio perché la gente ci segue per Sì, veramente. sì, sono molte, sì. ma soprattutto genitori, questo sto notando. Sono, sono arrivate genitori. veramente. Quelle che vedete lateralmente che stanno scorrendo, sono tutte domande che arrivano da casa. Dunque, ci si può mettere in contatto telefonicamente con il numero 081 787 2037. E ci si può mettere in contatto via post elettronico con l'indirizzo di posta elettronica gesco sociale.it. Eh, punto... sociale eh, ecco, sì. Allora ripetiamolo, gesco.it, gesco tra l'altro abbiamo un sito che è www.gesco sociale.it, eh, dove Credo troverete che... tutte le informazioni. esatto eh, Poi per fare anche i contatti dal sito. No? Siamo un'organizzazione prevalentemente di genere femminile. Ok. Perfetto, e l'età media poiché diciamo abbiamo compiuto da poco 30 anni come gruppo e le prime cooperative del gruppo invece sono state costituite alla fine degli anni 70 e, insomma ci sono giovani giovanissimi, e giovanissimi ma ci sono anche ultra 50 anni insomma, ultra 60 anni stiamo accompagnando anche certo. parte sì. eh, di questa generazione alla pensione e come vedete l'aspetto sociale ma anche eh, di informazione che noi riusciamo a fare perché tanta gente veramente non conosceva Gesco come non conosceva sì, Comunia che è una bellissima organizzazione che fa tantissime cose ma anche stesse organizzazioni magari avendo conoscenza anche di voi Comunia, avete anche rapporti vedere? con Comunia noi, noi aderiamo a Comunia Ah, siamo bene, siamo no, vedete sì. scopriamo uno dei, uno in diretta dei nodi, uno dei nodi della rete ottimo ottimo ottimo eh, Sta per arrivare il primo stop, il primo ed unico il stop pubblicitario. C'è tempo per un'altra domandina? Sì, vabbè, ci sono anche molte domande per la professoressa Lungo, per la dottoressa Lungo. Ci chiedono a proposito della storia di Maria se c'è qualche altra storia. Vabbè, sono molto interessati come sempre e molto curiosa. sono molto curiosi i nostri telespettatori riguardo alle storie di Amoronus, perché abbiamo ETS adesso, giusto? Sì, sì. un ente del terzo settore, quindi l'acronimo ETS sta appunto per questo. Sì, e appunto ci domandano se c'è un'altra esperienza da raccontarci, poi sono tante domande, magari dopo le raccolgo le citeremo. C'è cioè, un una brevissima in eh, un minuto e mezzo, prima della esatto. il caso più eclatante sì. circa 20 giorni fa è la nostra guerriera Annalisa, che aveva 36 anni quando fu affetta da glioblastoma. Camilli. Sì, eh, glioblastoma multiforme quarto stadio che è uno dei tumori più aggressivi con maggiore tasso di mortalità 24 mesi di sopravvivenza nel 97% dei casi e le fu diagnosticato agosto 2016 dove le diedero 7 mesi di prognosi Dopo l'intervento eh, lei fece il primo ciclo di chemio con eh, radioterapia annessa come da protocollo. Dopo il primo ciclo di chemio per effetti collaterali di sua spontanea volontà lei decise di non voler più continuare la chemioterapia e si affacciò a noi arrivando appunto da Firenze, venne a Napoli da me e iniziamo questo percorso con ossigeno, zono, cannabis e terapie integrate. E dato che all'epoca non c'era il medico a Firenze lei poverina dovette postarsi su Bologna che era il centro dell'Amor più vicino a lei. Eh, 20 giorni fa siamo arrivati a 5 anni di assenza di malattia, quindi oggi possiamo dire anche ad alta voce che eh, Annalisa è il primo caso al mondo guarito con ossigeno ozono, cannabis, terapie integrate, in seguito ovviamente chirurgia e radioterapia. Scientificamente riconosciuto? Scientificamente riconosciuto, sì, nel senso che abbiamo risonanze, abbiamo le PET, abbiamo tutti quanti i controlli e l'ultima risonanza di 5 anni risale appunto a marzo 2022. Perfetto. Avevamo bisogno di un po' di positività. Un po' di pubblicità? Torniamo tra pochissimo.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 Eccoci in studio, in diretta. Bentornati a tutti quanti Bentornati. voi. Bentornati. Allora, c'è una domanda eh, per il dottor D'Angelo. Se la vogliamo leggere, la domanda da casa. Sì, stanno arrivando, pensavo fosse no, una domanda tua da casa. No, perché nel corso <ride> allora partiamo dalle domande da casa. Noi ci fermiamo per la pubblicità, però da casa arrivano, continuano sì. ad arrivare le domande e siamo forse Allora 200. hanno chiesto. Sì, infatti, hanno chiesto anche perché, ovviamente, abbiamo affrontato due anni di COVID, di pandemia. Ovviamente, è una domanda che capita un po' in tutte le, le puntate, in tutti gli argomenti. Quindi ci chiedono come ha influito il COVID all'interno del vostro consorzio e poi domande che passerà anche, anche, altre, nella, che gestione, anche nella gestione certo. eh, Beh, come dire, insomma, contrariamente a quanto si possa pensare, non ci ha arrestato il Covid, perché al contrario ci ha mobilitato e impegnato ancora di più, perché come ricorderete ai tempi, due anni fa del primo lockdown eh, stentavano ad arrivare i primi aiuti dallo Stato e quindi noi, come per fortuna tante altre reti civiche organizzazioni di terzo settore, associazioni di volontariato ci siamo impegnati e mobilitati, e mobilitati fornendo i primi aiuti alle famiglie soprattutto agli anziani e disabili che avevano difficoltà anche a recarsi in farmacia insomma anche a recarsi al vicino supermercato e quindi abbiamo lanciato in quell'occasione una prima campagna di eh, eh, aiuti alle famiglie che abbiamo intitolato adozione, Adotta una famiglia e successivamente a seguire abbiamo promosso un'altra campagna di recupero degli spazi verdi, delle aree verdi che erano già incolte prima del lockdown, a dir la verità, e che però sono state degradate ulteriormente dalla, dalla pandemia. Ecco, non che non ci abbia lambito la pandemia, il Covid ci ha interessato e come, perché ha prodotto il fermo di molti servizi, ha prodotto anche danni e risentimenti economici, insomma. però per fortuna questo non ha comportato un solo licenziamento, abbiamo resistito con grandi difficoltà, con sforzi economici, poi noi ci consideriamo non tanto un'azienda, un'impresa, ma una grande comunità e quindi è scattata una naturale solidarietà interna al gruppo e quindi le attività più in difficoltà sono state sostenute e soccorse da quelle che hanno vissuto meno difficoltà una vera e propria terapia d'urto perfetto dottore Smarazzi, io le voglio rompere un po' le scatole perché ecco. sono andato un pochino a mettere il naso nei vostri affari allora eh, Gesco il, lo scorso aprile 2021 faccio riferimento ha, fatto una, ha presentato una denuncia insieme anche al Lega Ambiente sulla questione dei parcheggi perché erano penalizzati i cittadini più fragili stato dell'arte Sì, in realtà era, è, è successa una cosa um, uh, un po' strana nel senso la che la spieghi bene sta cosa perché abbiamo avuto delle richieste da Noi proprio... abbiamo come dire, mh, un impegno da parte dell'amministrazione comunale che è stata quella di prevedere la, il parcheggio gratuito nelle strisce blu per uh, importanti uh, categorie uh, sociali, i disabili sono una di queste ma tutti i proprietari di auto elettriche ed ibride appunto a sostenere poi un, uh, un incremento e lo sviluppo di questo tipo di, di mobilità nell'ottica del miglioramento delle condizioni di mobilità da un lato, ma anche di abbassamento dei, dei tassi di inquinamento in città. Uh, questa cosa poi nel frattempo uh, scaduto, era, era doveva scadere, è scaduta nel, nel primo anno di, del, del 2020, nel 2021 l'amministrazione comunale ha stentato a, a rinnovare questa importante misura eh, lasciando tra l'altro pre, eh, prefigurare l'ipotesi che addirittura non venisse più prorogata eh, penalizzando in maniera sostanziale la mobilità delle persone che già oggi fanno fatica a muoversi le persone con, con disabilità e provando come dire, a, a, a bloccare una cosa che non è più eh, Uh, arginabile, c'è cioè lo sviluppo della mobilità alternativa soprattutto certo. con auto elettriche tra l'altro, uh, questo lo dico per, per inciso noi siamo interessati anche a questa cosa perché da un po' di tempo con un'azione, un, un intervento molto coraggioso a mio avviso perché insomma, Gesco ha um, eh, realizzato sta realizzando il primo e unico uh, servizio di car sharing totalmente con auto elettriche uh, a Napoli ed è una cosa importante anche perché Napoli sta stata fuori dai grossi player di, di servizi di mobilità si so su questa cosa come funziona, se ha dei costi, quali sono i costi a chi rivolgersi sì, sì. per. questa è, è una delle nostre iniziative eh, di, eh, di attività come dire a, a, a, a, che fa parte della nostra strategia di, diver, di, di, di diversificazione delle nostre, proprio perché a, attiene a un, un, un tema molto importante, la mobilità sì. e la tutela dell'ambiente noi abbiamo un servizio di, di car sharing che funziona come tutti i servizi di car sharing nelle più grandi città europee, gestito da un'app, praticamente il cittadino può tranquillamente iscriversi e registrarsi su un'app che è quella al sito di www.amicarnapoli.it .amicar, amicar, eh, e da quell'app cerca l'auto nel posto più vicino, eh, la prenota e ha 20 minuti di tempo per, per raggiungerla, dall'app la, la apre, entra in macchina e, eh, e la usa. Quando uh, finisce di, di usarla dall'app chiude il, uh, il, il servizio e avviene automaticamente il, il pagamento attraverso un sistema di, di, di prelievo dalla carta di credito piuttosto della carta di debito che ha il cittadino ha precedentemente inserito nel, uh, nel sistema. Il servizio ha una tariffa base uh, di 0,30 uh, euro al minuto Uh, senza diciamo, 0,30 centesimi. Centesimi, sì, centesimi al minuto sen senza, sen senza, <ride> senza, senza <ride> diciamo, quello che, che noi chiamiamo uh, scatto alla risposta cioè non c'è <ride> nessun tipo di, di, di prelievo oltreo quindi si paga solo quello che si usa e tra l'altro da, da un po' di tempo noi stiamo facendo tutta una serie di, di promozioni particolari tra cui per esempio una, una tariffa flat cioè l'utilizzo per l'intera giornata che costa oggi 45, 45 euro ci sono promozioni particolari per il, per il, il, il, il weekend, per più giornate Tutte. come autonomia queste auto possono? le auto che abbiamo, noi abbiamo oggi due tipi di auto, le Peugeot eh, 208 eh, electric e la Renault Zoe anche questa tutta quanta elettrica sono auto che oggi raggiungono un'autonomia di circa 300 km quindi da, per l'uso cittadino è, sono più che sufficienti dal punto di vista Noi tra l'altro util, utilizziamo un servizio che è free floating cioè la possibilità di, di, di, di, di trovare in strada non, non necessariamente sì, riportarlo ad una stazione di carica perché poi abbiamo un servizio di logistica con i nostri operatori che controllano da il, il, il la, livello, la, il della livello batteria. di batteria e quando la macchina è, è scarica la prendiamo sì. e la portiamo a ci chiedono gentilmente di ripetere solo il sito per, per vedere tutte le informazioni www.amicarnapoli.it Amicar Amicar, sì Amicar tra l'altro è un servizio di sharing ma noi anche abbiamo, abbiamo anche un servizio che si chiama Amicar Care cioè di accompagnamento per persone con limitata mobilità eh, di, di spostamento, cioè quindi persone con disabilità con, che, che, che sono in, in carrozzina ma non soltanto disabili, anche persone temporaneamente impossibili da muoversi. Certo. Abbiamo dei, eh, dei, degli automezzi attrezzati per, per l'accompagnamento e anche questo attraverso il sito amicarnapoli.it amicar po, possiamo provvedere alla prenotazione e anche all'effettuazione all all dell'accompagnamento in tutte le parti certo. della città dove viene richiesto fondamentalmente perfetto no sono tutte informazioni molto importanti ha squillato il mio telefono io, io lo voglio dire e io raccomando a tutti i miei ospiti il telefono e eh, poi squilla sempre cioè, il, il mio predica bene ma <ride> perché, perché? solo il suo <ride> allora prima di dare eh, la parola a Sara eh, sì? io voglio fare una precisazione con la dottoressa Lu una precisazione informativa eh, lei è partita con il la ricerca sul pancreas due anni fa, se la memoria non mi inganna. 2018. 2018, sì. 2018 quindi quattro anni fa. E, e oggi siete ai topi. Ci vuole brevemente proprio, poi c'è una domanda eh, da, da, da Sara, spiegare questo percorso, ma proprio telegraficamente telegraficamente come, si, come inizia e come si arriva ai topi? la ricerca inizia prima in vitro quindi si trattano cellule umane con varie sostanze a seconda del progetto che si stila e una volta che la, termina questa fase di sperimentazione si inviano i dati presso una rivista scientifica, qualora i dati vengano approvati e venga pubblicato, si passa alla fase 2 in cavia, quindi sui topi e la fase 3 poi Una volta finita la fase 2, sull'uomo e eh, quindi insomma. Che attraverso... lasso di tempo ci vuole per arrivare all'uomo? 6-8 anni? Più che il lasso di tempo ci vogliono molti fondi perché ad oggi noi abbiamo tra la fase preclinica, quindi sulle cellule, e la fase 2 in cavia che è terminata, l'Università di Camerino appunto stanno stilando i dati da, da poi inviare a una rivista scientifica. La fase 1, ricordo, è stata pubblicata su Cancer che è una delle riviste più importanti internazionali in ambito oncologico. Il problema della fase sull'uomo sono i costi, noi ad oggi abbiamo finanziato circa 90.000 euro ma la fase sull'uomo si parla da milione e milione e mezzo di euro, quindi non ad oggi è la nostra portata. Vedremo se con i dati che abbiamo dimostrato del miglioramento sulla chemiosensibilità, se qualche casa farmaceutica... È interessata ad andare avanti su questo progetto. E infatti proprio a proposito di questo, prima di riportare anche altre domande da casa appunto per la dottoressa Luongo, volevo ricordare per poter donare al 5 per 1000 alla Fondazione Maria Guarino eh, ETS il codice fiscale è il 93101340615. Ripeto, 93101340615. Quindi anche a fronte di ciò che ha detto la dottoressa direi che potremmo fare, ognuno può fare qualcosa per questo. E per quanto riguarda invece le domande che continuano ad arrivarci da casa, ci chiedono anche se esiste una dieta della longevità, cioè se c'è anche una compatibilità a livello alimentare con le terapie che vengono in atto, se li seguite anche a livello alimentare sì, i vostri pazienti. Assolutamente sì, in quanto ci sono dei biologi nutrizionisti che si interessano, stanno studiando e sono proprio esperti di quali alimenti possono potenziare determinate terapie integrate e ridurre effetti collaterali di determinati farmaci. Ricordiamo che l'alimentazione è un campo vastissimo, il professor Perrino, un luminare dell'Humanitas di Milano è stato uno dei primi a fare appunto gli studi in ambito oncologico su quello che è il ruolo dell'alimentazione. Quindi sì, ci sono degli esperti che, eh, a cui i nostri pazienti si rivolgono, che gli stilano delle diete personalizzate in base alle terapie integrate che loro fanno, alle chemio, le radio, le immunoterapie e quindi anche in base ovviamente alla loro patologia. Eh, vengono proprio seguiti. Un attimo pensi. solo voleva intervenire, un attimo il dottore D'Ancio. No, è che abbiamo detto tante cose e non posso non dire dare un appuntamento a chi ci ascolta. È il 3 di giugno alla Renile di Bagnoli organizziamo il primo grande concerto per la pace per la pace in ucraina e nel mondo hanno aderito più di 40 artisti musicisti e attori napoletani da eugenio Bennato a gianfranco gallo ma anche andrea sannino valentina stella davvero è complicato elencarli tutti insomma artisti assolutamente di grandissimo pregio alla riniera di bagnoli il prezzo del biglietto e è di appena cinque euro perché vogliamo favorire il massimo di partecipazione, raccoglieremo fondi per sostenere i profughi provenienti dalla Russia e dall'Ucraina. Perfetto. E Perfetto. dove è possibile acquistare i biglietti? È, è possibile farlo. acquistarli presso il Poggio, in via nuova Poggio Reale al numero 160, al nostro ristorante, è possibile acquistarli sul portale di uh, Siturista Napoli, è possibile acquistarli direttamente alla all'Arena di Bariano. Però io la voglio provocare. È possibile creare un evento del genere per sostenere la Fondazione Amoron? Ma certo che è possibile perché... Eh, gli investimenti, seppur importanti, richiesti dalla fondazione mi sembrano davvero soldi benedetti e quindi possiamo eh, ritrovarci nuovamente a discuterne e volentieri proviamo a dargli una mano. Sì. Posso fare un ringraziamento appunto su questi eventi a una, alla madre di un nostro guerriero? Ah, sì, sì. E... Saluto sì. e ringrazio Giovanna Maffioli, la madre di un nostro guerriero sempre tra noi Matteo, Matteo. Ciccoletti al quale noi abbiamo dedicato un dottorato di ricerca che abbiamo cofinanziato con la Regione Marche e con l'Università di Camerino per una biologa che collabora con il professor Nabissi e Giovanna che ci sostiene sempre con tutto il paese di Matteo Agnadello in provincia di Milano hanno organizzato una serata il 18 giugno dove noi andremo e, eh, un evento calcistico un, un evento calcistico ed, eh, in quanto Matteo era appunto eh, un giocatore anche di calcio e tutto il ricavato andrà alla fondazione e alla ricerca questo eh, tra l'altro Matteo è stato con noi proprio alla prima eh, edizione è, sta, è stato qui il nostro ospite nella prima edizione brava per Sara però io mi associo ai ringraziamenti perché la, la scorsa estate fecero la stessa cosa con una presentazione di un libro meraviglioso sì. molto bello quindi mi associo ai ringraziamenti alla famiglia di Matteo Giroletti e tu stavi continuando con la domanda da casa se non ricordo sì, male Sì, in realtà ci chiedono per quanto riguarda i progetti di cui parlavamo della, della Comunia dall'autoressa Virginia Crovella sì. perché prima abbiamo affrontato lei stava iniziando a parlare appunto dei progetti siamo rimasti hanno detto siamo rimasti con questi progetti Crovella però ci dica anche quella questione di Caserta molto bella e interessante Sì, sì, Dai. sì. tutto d'un fiato Allora, penso che eh, lei si riferisca alla questione del macrico che è un tema che insomma, per chi è casertano eh, insomma, è notissimo, ma in realtà credo che se ne stia parlando anche oltre i confini della provincia di Caserta e sono certa che nei prossimi mesi e anni se ne parlerà anche oltre i confini dell'Italia. Perché? Che cosa sta succedendo? Caserta che come tutti sappiamo credo, insomma, è, è un capoluogo di provincia con delle grosse difficoltà dal punto di vista ambientale legate agli scempi che si sono succeduti negli ultimi decenni e quindi è una terra che ha sete e fame di riscatto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dell'occupazione e delle possibilità di lavoro per i giovani ha, questa città ha al centro della stessa un enorme bosco che si chiama Macrico che è un acronimo, sta per magazzino centrale ricambi mezzi corazzati mezzi corazzati sarebbero i carri armati perché questo spazio che è di proprietà della chiesa più precisamente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero è un immenso parco di 33 ettari. Quindi immaginiamo 33 campi di calcio: i campi di calcio, quelli regolamentari, messi uno a fianco all'altro. Uno spazio immenso alle spalle del Monumento ai Caduti. Per chi conosce un po' la città, quindi nel cuore della città, affaccia su tutti i quartieri popolari, affaccia su tutti i comuni limitrofi del, eh, della città di Caserta. Ed è uno spazio che eh, negli gli ultimi 25 anni è stato tenuto chiuso e abbandonato. Per gran parte del secolo scorso è stato utilizzato dall'esercito, poi è rientrato, ecco perché l'acronimo mezzi corazzati, perché veniva utilizzato come campo di Marte, quindi luogo dove si preparavano esercitazioni militari, si preparavano anche i militari per andare in luoghi dove si faceva la guerra. Poi è rientrato nelle disponibilità della chiesa che per più di vent'anni l'ha tenuto diciamo, chiuso, abbandonato, il, questo parco è protetto da un ampio, uh, una, una cinta di mura che va torno torno. Negli ultimi mesi con il nuovo vescovo Pietro Lagnese e il nuovo presidente dell'istituto diocesano uh, Don Antonello Giannotti stiamo vivendo una fase di speranza perché la Chiesa intende fare del magrico il parco urbano gratuito, aperto che manca alla città di Caserta. Caserta non ha un parco, ha la Reggia che è bellissima, il cui parco è meraviglioso ma è un verde monumentale, inoltre è un verde dove devi pagare per entrare. Il Magrico invece diventerà il parco a cui potremmo accedere liberamente. Il futuro di quest'area lo si sta progettando con le associazioni e i cittadini ed ecco perché... Eh, ecco, lei prima diceva, è un tema che, che stiamo affrontando da vicino con l'organizzazione di cui faccio parte, che è il Centro Sociale, ma anche all'interno della Rete Nazionale Comunia, perché il Magrico eh, deve diventare e sta già camminando affinché diventi un bene comune. In una, Però, città... una cosa, scusi se la interrompo, quanto va a cozzare con la proposta di realizzazione di un biodigestore a ma l'appena 450 metri di distanza dalla reggia di Caserta questo progetto. Va a cozzare nella misura in cui... I fanghi del biodigestore sappiamo cosa comporta. Sì, eh, inoltre ecco, va a cozzare nella misura in cui, come dicevamo all'inizio, Caserta è una città che come dire, ha già dato in termini di ferite ambientali e di ferite al territorio e quindi ha bisogno di, di un riscatto, non ha bisogno di ripetere delle scelte che eh, dal punto di vista ambientale dovrebbero andare in una direzione, che è quella dei piccoli impianti, che è quella degli impianti a basso impatto, che è quella del, degli impianti di compostaggio. E invece ancora una volta oggi si sta scegliendo di andare verso una direzione che non è secondo noi una direzione che coincide con un futuro sostenibile per il capoluogo di provincia, per Caserta. E quindi questa decisione, la decisione di realizzare un digestore, non crediamo che non sia una decisione che tiene conto di una visione organica sulla città ma anche oltre la città perché tanto il futuro del Magrico e tanto la realizzazione di un impianto come quello di un digestore parliamo di... Situazioni che però: d'Italia vi stanno un bocciando un po' tutti esatto. quanti. Allora, noi siamo ai titoli di coda, di coda proprio un telegramma. Prossimo appuntamento di Gesco, cosa avete? Che bolle in pentola? Se c'è qualcosa, qualcosa? No, io devo insistere con l'invito per il 3 di giugno, perché per noi è proprio Importantissimo. Il, il canto, il Quindi, canto no, allora, alla pace mi, mi contro tutte le Pro guerre del mondo. Rilanci giorno, data, allora, ora? Allora, ripeto, vi aspettiamo il 3 di giugno dalle 18 alle 24 alla Renile di Bagnoli il prezzo d'ingresso è 5 euro può essere acquistato il biglietto presso il poggio in via Nuovo Poggio Reale 160 presso l'anenile di Bagnoli attraverso il portale di siturista a Napoli occorre che veniate davvero in tanti, non solo perché Avvisate raccogliamo, anche amici, parenti, raccogliamo fondi sorelle, ma davvero ma... il canto alla pace per tutte, contro tutte le guerre che stanno insanguinando il nostro pianeta questo bifo onore Credo che lei si deve solo associare. Assolutamente sì, mi associo, e rafforzo e rinnovo l'invito. E noi ci accodiamo. È una importante sì. per noi, è un appuntamento... E veloce, c'era qualcosa per la sì, dottoressa? domanda? Sì, no, per fare condicio, io direi anche il sito della Fondazione Mario Carino Amor. Il nostro sito è www.amoronlus.com. Chiunque fosse, avesse bisogno di noi ci può contattare dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13 allo 081 526 3026. E come entrare in contatto ovviamente anche con Comuni e con tutti i progetti che ci sono in corso? Sì c'è un sito internet che è www.retecomunia.it ma ne sta per nascere uno nuovo e colgo anch'io l'occasione sempre sul tema della pace e uh, del, del rifiuto a tutte le guerre ad invitare ad un appuntamento che ci sarà a giugno in realtà sia a Napoli che a Caserta promosso dal movimento dei migranti e rifugiati di Napoli, Caserta e Scisciano hanno indetto una mobilitazione che si terrà venerdì, venerdì 17 giugno a Napoli e sabato 18 giugno a Caserta al mattino, lo slogan di questa manifestazione è vogliamo la pace perché conosciamo la guerra e quindi è un ulteriore appello, noi saremo presenti al concerto all'Arenile e, e invitiamo anche ad essere presenti a quest'altro appuntamento è una forma diversa, quindi è un corteo una mobilitazione che chiede lo stop delle guerre in corso e chiede un piano di accoglienza per i richiedenti asilo ai rifugiati e ai migranti che non faccia distinzioni e che riesca ad accogliere tutti, come abbiamo dimostrato e dimostriamo di riuscire a fare perfetto grazie Sara non abbiamo sforato questa settimana <ride> e, e siamo, siamo orgogliosi di questa piccolissima cosa Penso quindi abbiamo passiamo Abbiamo affrontato ancora più argomenti ai saluti a che e anche abbiamo parlato anche di guerra alla fine abbiamo parlato un po' di tutti certo, di grandi di attualità arrivano ancora domande anche da, da, da facebook dalla nostra pagina sì, noi vi ringraziamo tutti vi ringraziamo per averci seguito anche questa sera, vediamo appuntamento la prossima settimana come sempre alla stessa rete, canale 93 o su in diretta Streaming, sempre alle 19.15. Io sono quello che deve chiedere scusa a tutti gli amici e le, le amiche che sono veramente tantissimi, il rullo gira poi ogni tanto si ferma, noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti quanti voi, non ce ne vogliate. Però non facciamo selezioni, leggiamo le domande, che sono un pochi, le domande che sono un pochino più pertinenti a quello che stiamo dicendo, alla discussione che stiamo affrontando, cercheremo di accontentare nella prossima puntata anche gli altri, eh, sarà un po' più frivola eh, la prossima puntata, ci divertiremo veramente tanto. E poi lo scoprirò vista... anche io <ride> no lo scoprirò alla giornami. fine punti di vista uh, finisce qui questa stessa puntata diamo la linea al TG noi ci vediamo venerdì prossimo buona Ale. serata Ale.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 www.apicolturavesubio.it